Striscio mezzo alla bufera, se tu assa sopra la schiena, Chiena. pelle di pecora nera, Era. saltello le scotto quando sono in festa, poco da Milano l'isola trema, dopo a mina scorre dentro Aia. la vena, sotto le ossa Aia. di sta Aia. Aia. iena e mamma nero skinni muscoloso, se mi calpesti divento aggressivo, sparo veleno dritto al timpano, il sodore spogando al ritmo, scuoto assa di rapper bimbo, sto sfilando sopra il tuo tetto, la tua roba da. Ascolto, non c'è una rima che io ricordo Ballo uh, ballo come andando, Ubriaco la festa del santo, ballo ballo come nando, Ubriaco uh. la festa del santo, sì. uh, wow, iene, yene, uh. Collo senza catene, uh, yeah. scrivo bombe nel mentre, uh, aia, yeah. puoi solo le scare, uh, yeah. tu assa sopra la mia schiena, le squoto, le squato, le squat, asquot, le squoto, le l'escotto, le le Tu assa sopra la mia schiena, le squoto, le squato, le squat, as squat, escoto, le squoto le squot, le squat, les sotto, les quoto le squoto.